Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 26 maggio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. Partiamo subito dalle partite IVA, tutto pronto per la dichiarazione dei redditi, dall'entrata e la circolare sugli ISA 2022... C'è poi spazio per il rientro dei cervelli 2022 con le nuove istruzioni sulla verifica dei requisiti per la proroga delle agevolazioni e ancora il super bonus 110% edifici in comproprietà con il calcolo dei limiti di spesa e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda i tirocini curricolari 2022 Orlando è necessario prevedere una retribuzione adeguata. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dalle partite IVA, tutto pronto per la dichiarazione dei redditi dalle entrate, la circolare sugli ISA 2022 fa il punto Anna Maria D'Andrea sulle partite IVA, è tutto pronto per la dichiarazione dei redditi e con la circolare numero 18 e sugli ISA 2022 pubblicata il 25 maggio dall'Agenzia delle Entrate si chiude il cerchio delle istruzioni operative necessarie tra le novità la conferma delle nuove cause d'esclusione legate alla crisi da Covid-19 per quanto riguarda quindi le partite IVA al completo le istruzioni operative per la dichiarazione dei redditi con la circolare sugli ISA numero 18 del 25 maggio 2022, arrivano le ultime indicazioni operative. La circolare dell'Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità relative alla pagella dell'imprenditore e in particolare tra i primi punti affrontati ci sono quelli sugli interventi straordinari relativi all'anno d'imposta 2021, ossia la revisione degli indicatori e le nuove cause d'esclusione. Il documento è quindi una bussola utile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2022 dei titolari di partita IVA, che, sebbene possa essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il mese di novembre è predisposta in anticipo alla luce della scadenza del 30 giugno relativa alle imposte sui redditi. Nell'articolo ci sono quindi i punti principali e i chiarimenti forniti sugli ISA 2022. Continuiamo con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate questa volta sul rientro dei cervelli 2022, nuove istruzioni sulla verifica dei requisiti per la proroga delle agevolazioni. L'articolo Di Rosi Delia fa il punto sul rientro dei cervelli 2022 e sulle nuove istruzioni sulla verifica dei requisiti per la proroga delle agevolazioni che sono accessibili da docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia prima del 2020 nella circolare dell'Agenzia delle Entrate la numero 17 del 2022, la platea di soggetti interessati, le indicazioni su come considerare l'età dei figli e su come individuare la scadenza per l'acquisto della casa. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo ancora con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, questa volta sul tema del super bonus 110 e degli edifici in comproprietà il calcolo dei limiti di spesa all'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul calcolo relativo al numero delle unità immobiliari e ai limiti di spesa nella risposta all'interpello numero 298 del 25 maggio 2022. Ci sono inoltre nel documento di prassi alcune precisazioni anche sulle pertinenze delle abitazioni in proprietà. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i tirocini curricolari 2022, Orlando è necessario prevedere una retribuzione adeguata. L'articolo è di Francesco Rodorigo e si concentra sull'audizione della Camera del 25 maggio 2022 in cui il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha mostrato apprezzamento per il testo unificato in materia di tirocini curricolari. È importante che i tirocinanti ricevano una retribuzione adeguata e non solo un rimborso spese per evitare gli abusi si sì, a regole chiare come la comunicazione obbligatoria e i limiti sulla durata massima e sul numero di tirocini attivabili. Vediamo che, nell'audizione della Camera, il ministro del lavoro Andrea Orlando ha sottolineato l'importanza del tirocinio Curricolare come primo momento di contatto per gli studenti con il mondo del lavoro e un compenso adeguato permette di competere con le offerte dall'estero e trattenere in Italia la forza lavoro può essere garantito da una compartecipazione di pubblico e privato anche su questo tema i dettagli sono all'interno dell'articolo l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata alla pagina sull'economia e per quanto riguarda quella appunto del corriere.it si parte dal super bonus le regole quasi definitive per ottenere il maxi sconto ecco cosa cambia poi l'assegno unico richieste fino al 30 giugno le rate arretrate e i caffè in crisi e a pagamento per quanto riguarda invece i numeri del giorno 3000 riguarda l'inps bando per 3000 posti al contact center e 3,3% nuovo BTP a 15 anni richiesta record a 25 miliardi e rendimento al 3,3% e poi il piano segreto di Boris Johnson per dividere l'Ucraina da Russia e UE, un Commonwealth sovranista e Soros, l'invasione in Ucraina potrebbe far ripartire la terza guerra mondiale e la nostra civiltà non può sopravvivere l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Valentina Iorio